Cosa vuol dire ostracizzare? Nell'antica Grecia ad Atene, nella culla della democrazia, gli antichi Atenesi, per evitare che qualcuno potesse prendere troppo potere, avevano stabilito che chi riceveva un certo quantitativo di doti dovesse essere allontanato dalla città per dieci anni dieci lunghi anni per impedire che questi prendesse troppo potere e diventasse dittatore ostragitare deriva da ostracon che era il cozzo di vaso su cui le persone che diventavano troppo potenti al punto tale da poter diventare dittatori venivano allontanati per dieci anni ciao al prossimo video a presto